a play, premi like, ci stanno le tigre online, Woo! clicca e condividi uomo che non basta mai, ma ma, ma, ma Maxi che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare <ride> non si scaltro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, mm. devi iscriverti al canale Maxi su Youtube, se vedi mm. tutto e di più, forza fallo pure tu, perché mm. con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, un episodio molto speciale perché vi farò vedere due settaggi per questa auto ragazzi, due settaggi che diciamo ho creato io e andiamo a vedere, allora in primis vediamo questa auto ragazzi, allora questa auto è la Tezerect, qualcosa del genere per il valore di 2 milioni e passa ragazzi diciamo che esteticamente come, come super auto ma è abbastanza bella non, non è male ma adesso passiamo alle modifiche effettive di questa auto allora ragazzi in primis questa auto ha molte modifiche eh, come andremo a vedere io generalmente non metto mai il carbonio però questa auto ho deciso di mettere il carbonio di mettere comunque qualche pezzo in carbonio, non ce ne sono molti però eh, qualche pezzettino c'è quindi lo mettiamo e in più in questa auto farò eh, diciamo due stili completamente diversi uno con livrea e uno senza livrea ragazzi allora eh, adesso io sto modificando e voi la vedrete senza livrea e con un colore grew molto particolare ragazzi queste sono tutte quante le varie livree che ci sono e dopo vi farò vedere che c'è una livrea molto particolare che crea un, un effetto bellissimo questo è il colore grew che vi lascerò in descrizione che dovete mettere per poter fare questa auto uh, in entrambi i settaggi che, che la faccio io diciamo allora mettete il colore grew e poi mettete il perlescente blu profondo e diciamo che eh, questo è il primo settaggio comunque vi lascerò il codice del colore in descrizione e, e anche con quale perlescente andrò a mettere ragazzi i cerchi di quest'auto mi piacciono particolarmente anche perché sono diciamo dello stesso colore dell'auto quindi penso proprio che non andrò a cambiarli, lascerò quelli di serie perché sono spettacolari secondo me eh, sia per il colore che per come sono fatti allora, questo è il primo settaggio dell'auto, ragazzi. È semplicissima, senza, senza livelli, senza cose, senza cazzi, senza mazzi. E è abbastanza bella. Anche così, semplice. Però eh, il secondo settaggio, diciamo, è, è un po' più appariscente, ragazzi. Adesso ve la faccio vedere sia qui all'ombra che al sole. Anche se all'ombra, ragazzi, rende poco l'effetto. Eh, diciamo l'effetto che ha però comunque sia è molto bella diciamo che in velocità non è eccezionale ragazzi come auto devo dire la verità eh, però eh, esteticamente è molto bella diciamo che se dovessi valutare l'estetica per i soldi che vale si potrebbe anche fare se dovress, dovessi valutare eh, le prestazioni per i soldi che vale per me eh, le prestazioni non valgono i soldi che costa anche perché ci sono auto inferiori di costo e sono secondo me molto più veloci di questa sicuramente qualcuno farà dei test però eh, diciamo questo è quello che è questo ragazzi è il secondo settaggio il secondo settaggio che ho fatto per questa auto che è veramente particolare è un po' più vistoso dell'altro e è un settaggio con livrea anche di questo settaggio vi lascerò in descrizione diciamo come, come è stato fatto e come non è stato fatto quindi ragazzi che altro dire, questa è l'auto diciamo che anche il secondo settaggio comunque non è affatto male ragazzi, eh? perché c'è questo questo riflesso particolare che cambia colore a seconda dell'angolazione quindi sono veramente soddisfatto di come è fatta e i colori risaltano pienamente le forme dell'auto secondo me spero che eh, a qualcuno di voi piacerà spero che magari qualcuno di voi la faccia in questa maniera che dire compratela se avete i soldi se vi piacciono le auto se vi piace l'estetica vi piace non so, sa che cazzo ho detto se vi piace l'estetica per il resto per le prestazioni io non la comprerei detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video